salve cari amiche e cari amici qui il vostro Santen chan faccio questo video per farvi vedere cosa sia collaborare con un altro canale come lo intendo io io ho chiesto la collaborazione al mio amico eugenio goia o eugenio goia e quindi io ho l'amministratore del suo canale e lui è l'amministratore del mio canale e se uno è gestore può anche togliere i video del canale e fare altre cose invece se uno è solo amministratore può caricare o togliere i propri video rispondere ai commentari eh, in nome del canale dei propri video e adesso io voglio vedere come funziona perché è quello che è successo è che io ho imparato a programmare le premiere. Fare più di un video alla settimana non gli dà molte visuals. Prima della quarantena io ho fatto anche tre video a settimana e ho visto che il video che si beccava più visualizzazioni era il primo, gli altri due o tre non prendevano nulla. Allora eh, poi c'è anche da dire che adesso, eh, come un tempo, c'è stato un periodo che editavo con il formato FLV eh, di Adobe, che è quello che meno pesa il video una volta editato. Poi vi spiego, vi spiegherò in un altro video. Ma adesso, siccome io ho almeno sette premier programmate nel mio canale e poi ho altre due premier programmate. In un canale che voi state imparando a conoscere che avevo fondato tre anni fa e che non ho utilizzato negli ultimi tre anni ci ho solo messo due video adesso gli ho messo dei video no che voi avete visto quali ebbene adesso non ho più spazio nel mio canale né in nel mio canale di sprecher radio Sant'Enchan né in quell'altro canale perché gli ho già messo tre premier Dovrò fare una, un radio podcast per poi condividerlo nel mio eh, canale del brand. Comunque, adesso questo video lo metterò eh, nel canale del mio amico Eugenio Goya o Eugenio Goya, in modo da farvi vedere com'è la collaborazione e intanto l'argomento qual è l'argomento del giorno per il quale caricherò questo video. Andiamo tutte e due a vedere qualcosa di interessante. Tutte e due, tutte e due. No, andiamo, ma accompagnate. Io spero che di là ci sia più di una persona a guardarmi. Andiamo, accompagnatemi, più di uno, spero, a vedere la sorpresa. Cammina, cammina cammina cammina oh chi c'è il tigre del bengala o il tigre rapper con le catene d'oro che poi non sono d'oro insomma con le catenelle al collo tipo mister team mister T, di a team <ride> o questo bel cagnolino sfuggente qual era la sorpresa questo bel cagnolino sfuggente come l'attimo sfuggente e che se ne va e sfugge no la sorpresa era questa il presepe vedete Purtroppo, già da qualche anno eh, ci si è rotto l'albero di Natale. Ci abbiamo due strisce di luci per l'albero che poi metteremo alle finestre, non so dove, ma se volete andare a vedere i miei video sul Natale degli anni passati, dove avevo dei veri alberi di Natale, allora vi invito a cercare nel mio canale, eh, anche se adesso YouTube ha complicato le cose nella lente di ingrandimento io metto natale e appaiono i video di youtube su natale non del mio canale quindi non so come voi riuscirete a trovare i miei video di natale degli anni passati dove ci avevo tanti alberelli di natale comunque ecco se volete vedere anche negli anni passati ho filmato lo stesso presepe ma ci avevo l'albero di natale adesso come è successo da un paio a questa parte siccome io sono disoccupato, le cose vanno male, eccetera, eccetera, eccetera. Non avrò neanche il regalino di Natale. Questo è il presepe, naturalmente, il bambino Gesù, ecco, zoomiamo: il bambino Gesù, eccolo qua. È presente però perché vi voglio firmare, filmare il presepe nella sua interezza perché altrimenti bisognerebbe metterlo la notte di vigilia ed è così cari amiche ed amici e con la madonna fosforescente alle mie spalle che mi filmo e vi saluto se voi vorreste la mia collaborazione sui vostri canali o se voi vorreste collaborare col mio canale io caricherei i miei video nei vostri canali e voi caricherete i video nel mio canale che un video chiama l'altro ci aiutiamo a caricare il video l'uno nel canale dell'altro allora fatemelo sapere soprattutto ci dobbiamo scambiare i gmail perché perché io vi devo mandare l'invito a un canale che deve, deve avere il gmail se avete accesso a YouTube con un altro email che non sia il Gmail, non si può fare, e io vi darò il mio Gmail in modo che voi mi potete fare amministratore del vostro canale, amministratore, mi raccomando, e io amministratore del, del mio canale. In questo modo voi potrete caricare i vostri video e io caricherei i vostri. Anzi, voi caricherete il i vostri nel mio canale e io caricherò i miei video nel vostro canale. Allora vi ringrazio di avermi seguito. Il vostro sentenza vi saluta. Felice Natale. Adesso, siccome ho saturo di anteprime, di Premier programmate. Il mio canale, sentenza, non voglio occupare il tempo in altre cose del genere. Ciao, ciao perché poi ci avrò tempo di fare altri video ecco qua il mio altarino la madonnina fluorescente che adesso non si vede tanto fluorescente beh vabbè vi lascio tanto con eh, il, le, il formato adobe il video non vendrà molto pesante ciao ciao